facciamo un piccolo esperimento leggiamo insieme un piccolo episodio della vita di, di San Francesco che sappiate San Francesco portava sempre con lui degli frati in particolare frate Leone chi è frate Leone? diciamo che è il frate più che ha legato il frate più eh, diciamo il suo segretario personale chiamiamolo così, eh, che lo seguirà fino all'ultimo, il suo confidente. Il suo... E leggiamo questo episodio che penso che qualcuno lo saprà e eh, dice l'episodio della perfetta Letizia e ogni tanto lo commentiamo, eh, perciò non sempre posso guardare i, i commenti, magari lo faccio dopo e eh, nel frattempo, ascoltate. <coughs> L'insegnamento di San Francesco a Frate Leone che la perfetta Letizia è nella sola croce e già quel titolo dice tutto perché veramente noi nella croce troviamo tutto, troviamo tutta la nostra vita. Una volta in inverno mentre San Francesco... Eh, sì, però se, se rispongo alle domande non, non riesco più a leggere. Una serata faremo solo domande, va bene? Mentre San Francesco veniva con Frate Leone da Perugia a Santa Maria degli Angeli e il freddo lo tormentava assai duramente, chiamò Frate Leone, che procedeva un poco davanti a lui. Ma oh, «O Frate Leone, diceva San Francesco, Sebbene i frati minori diano in ogni terra un grande esempio di santità e di buona edificazione, cosa che speriamo che ancora oggi facciamo, a meno ci proviamo a farlo, ehm, trascrivi un esempio, cioè a nota qua specifica non chiede proprio a San Francesco scrivi queste cose che qui non è la perfetta letizia adesso vediamo cos'è una perfetta letizia Aumento un po' la luce o frate leone sebbene un frate minore renda la vista ai ciechi radrizzi i curvi scaccia i demoni restituisca l'utito i soldi il passo agli zoppi la parola ai muti è qualcosa ancora più grande. Risuscita un morto di quattro giorni. Scrive che non è qui la perfetta letizia. Poi dite, ma come? Fa tutte queste belle cose e non è la perfetta letizia? Sì, ma letizia non è gioia, non è gloriarsi, non è soddisfazione, ma tutt'altra cosa che scopriremo dopo. E nuovamente, gridando, Francesco diceva, O frate leone, se un frate minore conoscesse le lingue di tutte le genti e tutte le scienze e le scritture, così che sapesse anche profettare e rivelare non solo le cose future, ma anche la coscienza degli altri, scrivi che non è qui perfetta letizia. Dice, ma come? Neanche a fare il profeta, neanche a fare tutte queste cose, non c'è la non, non perfetta tizia, no? Perché la perfetta tizia è tutt'altra cosa. È avere pazienza, avere amitezza, avere sopportazione, avere pazienza, avere misericordia, avere amore. O oh, frate Leone, per di Dio, qui è bellissimo, quando Francesco chiama frate Leone, Pecorana di Dio è bellissimo perché si indica la persona, la bontà di una persona la semplicità di una persona la purezza di una persona ecco allora Francesco che vede oltre allo umano tu frate Leone, sei una pecorana di Dio perché sei buono, hai un'anima bella anche se un frate minore parlasse la lingua degli angeli e questo dice anche la prima lettera ai Corinci di San Paolo. E conoscesse il corso delle stelle e le virtù delle elbe, e gli fossero rivelati tutti i tesori delle terre. E conoscesse le virtù degli uccelli, dei pesci, degli animali, degli uomini, degli alberi, delle radici, delle pietre, delle acque. Scrivi, scrivi bene, specifica. Scrivi bene e annota accuratamente, che qui non è la perfetta Letizia. Eh, tra poco ci arriviamo a che cos'è la perfetta Letizia. E dopo poco, gridò: O oh, frate leone, seppure un frate minore sapesse predicare tanto solennemente da convertire alla fede tutti gli infedeli. Scrivi che non è qui perfetta letizia. Infatti tante persone, tanti bravi sacerdoti, tanti bravi frati, veramente hanno il dono della parola. Sono esempi di Sant'Antonio da Patova. Hanno, affascinano, ehm, catturano con una sola parola, Il modo come si esprime, naturalità tra voce, che non stanca, ma si innamora dice che non è questa la perfetta radizia questo modo di parlare è duro per due durò per due miglia buone frate leone meravigliandosi grandemente di tutte queste cose allora disse a frate francesco allora Padre, ti prego, da parte di Dio, che tu mi dica dove è la perfetta Letizia. Avete sentito bene? Da parte di Dio. Ti prego, Padre, da parte di Dio. Eh, vabbè, ci sono tante cose da dire, ma... Le risposte San Francesco, quando andremo a Santa Maria degli Angeli, in Assisi, così bagnati dalla pioggia e congelati da freddo, proprio come stasera, deturbati anche da fanco e affritti dalla fame, e suoneremo alla porta del luogo e il portinaio verrà addirato dicendo «Chi siete?» E ho fatto esperienza, insieme ad altri due frati abbiamo fatto questa esperienza e tante porte sono state chiuse. E noi diremo, siamo due dei vostri frati. E lui viceversa dirà, invece siete due ribaldi che andate girando per il mondo a rubare nei mosi dei poveri. E non ci aprisse ma ci facesse stare alla neve e all'acqua, a freddo, alla fame, fino alla notte. Allora se noi avremmo sopportato pazientemente le ingiurie, i rifiuti senza turbamento e mormorazione E qua viene la parte tosta, come si può dire eh, Come si fa a sopportare le ingiurie, le mormorazioni, a non mormorare, a non ingiurare eh, vedete, Basta una semplice parola che subito oggi è di nuovo bestemmiare cosa che se uno capisce il significato di questa cosa rimarrebbe freddato ma purtroppo eh, non riusciva a farlo capire eh, bene eh, il male di questa cosa che si fa figuratevi a sopportare le ingiurie, le mummorazioni i turbamenti essere calmi in quei momenti essere tranquilli miti. allora e avremmo pensato umilmente e caritatevolmente che quel portinaio in realtà ci ha riconosciuto e che Dio muove la sua lingua contro di noi quante volte diciamo no? Dio ce l'ha con noi Dio non mi ascolta Dio è così, Dio è così, e eh, invece no? Dio sta lì che ti vede e osserva <ride> oh, Frate Leone, scrivi: Che qui è la perfetta letizia. Eh, in queste cose è la perfetta letizia. E se noi avremo perseverato nell'imbussare quel portinaio turbato come contro importuni, esce e, dura, e duramente ci riempie di schiaffi dicendo, andate via da qui, villissimi potroni, e andate all'ospedale. Chi siete voi, infatti? Qui non mangerete in alcun modo. E se noi sopporteremo gioiosamente, di tutto cuore accoglieremo con amore le ingiurie, o frate Leone, scrive che qui è perfetta letizia come si fa a perdonare come si fa a sopportare le ingiurie come si fa a perdonare chi ci offende eh, tanto eh È eh già è tanto eh? eh e San Francesco dice eh, chi riesce a avere un cuore dolce anche in queste cose saper perdonare eh, però però c'è capitato un episodio che mi sono soltanto mortificato con un confratello e veramente era dispiaciuto. Alla fine è lui che mi ha chiesto scusa a me, e, e sono rimasto freddato così, ma come? Eh. Non... Adesso non posso, sto... voglio finire di leggere, va bene? Fisco di leggere, eh e dico, no, ti chiedo scusa perché non volevo che eh, succedesse tale cosa e invece no no, scusa a me che mi sono troppo arrabbiato Vabbè, aveva ragione, comunque andiamo avanti e se noi così tormentati da tutte le parti mentre la fame incalza, il freddo affrigge e per di più si avvicina la notte «Busseremo, grideremo e supplicheremo con il pianto perché ci sia aperto e lui modo molestato avrà detto, questi sono uomini assai imputenti e protervi, io li inquieterò. E uscendo con un bastone lodoso, prendendosi per il cappuccio, ci butterà a terra sul fanco e sulla neve». E ci percuoterà con il benedetto bastone, appunto, che ci riempirà da ogni parte di piaghe. Se sopporteremo con gioia tanti mali, tante ingiure e tante percorse, pensando che noi dobbiamo sopportare i pene di Cristo, il benedetto, o frate Leone, scrive che qui è perfetta letizia. Meraviglioso, eh, vero? Eh? Gesù, come ha fatto? Quante bastonate, quante frustate che ha preso, non ha fatto per noi. Eh, non basta uno sguardo che un amico ci dà, che è, è, è più storto, subito dice che ce l'hai. Eh, vedete, quanta pazienza, quanta umiltà, quanta carità questo proviene da un cuore semplice, da un cuore che sappia amare, ma amare veramente, amare realmente, suotato di tutto se stesso, messo la propria vita nelle mani di Dio, e questo è. Continuo. Quasi finito, eh? <ride> Poiché ascolta la conclusione fra De Leone. Tra tutti i carismi dello Spirito Santo che Cristo ha concesso e concede ai Suoi amici, vi è invincere se stessi e sostenere volentieri gli insulti. Per Cristo e per la carità di Dio, infatti, non possiamo gloriarci di tutte le suddette cose straordinarie, perché non sono nostre ma di Dio. Eh! Quante volte noi diciamo, noi diciamo questa appartiene a me, questo è mio, questo è così, questo è così, io sono il padrone del mondo, io sono il padrone di qua, sono il padrone di là, tu non sei padrone di nessuno, neanche della tua vita, perché la tua vita è di Dio, la vita è di Dio, è un dono bellissimo, è il dono più bello che ha potuto fare Dio, il dono della vita ridere, piangere, arrabbiarsi, non arrabbiarsi, eh, essere delusi, non essere delusi. Eh, e tutte queste cose qua è un dono, è eh, un giorno che, che riportiamo a Dio, Dio ci dirà ci dirà in quel giorno, io ti ho messo in mano tutto il mondo, ti ho dato una cosa stupenda, tutto il mio amore, è la vita. Tu cosa mi hai portato? E concludiamo, quindi, che cosa infatti possiede che tu non abbia ricevuto? Se però lo hai ricevuto, perché te levanti come se non lo avessi ricevuto? Ma possiamo gloriarci nella croce della tribolazione e dell'affizione, perché questo è nostro, perciò dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Galati, londando a me se non nella croce del Signore nostro Gesù Cristo a cui sia lote nei secoli dei secoli Amen Ebbene sì se c'è qualcosa che possiamo gloriarci questo gloriarci è Dio nella croce di Dio ma come? bisogna gloriarsi nella sofferenza nelle malattie nelle disgrazie nelle tragedie un certo modo, sì, proprio bisogna capire perché e come fare. Se no diventa una cosa brutta, diventa una cosa eh, non bella, insomma, il codere della sofferenza. Vedete, anche tanti santi. Eh, si rallegravano per la loro sofferenza. Eh, sembra strano, ma è così. Sem è così. Perché attraverso la sofferenza vedono le sofferenze di Cristo. Quanto ha sofferto per noi. Vabbè, adesso rispondo a qualcuno...